Piacere, sono Stefano Maffei, sono un amministratore della Toscano Mutui, una realtà nazionale del gruppo toscano che opera in tutta Italia nella mediazione creditizia di mutui, prestiti personali e cessione del quinto. La Toscano Muti è specializzata nel servizio di mediazione per i mutui alle famiglie, ai privati e offre qualsiasi tipo di mutuo fondiario per acquisto della prima casa, della seconda casa ma anche tutti i prodotti di consolidamento e ristrutturazione finanziaria. Oltre a questo prodotto, la Toscano Muti ha implementato nell'anno 2020 il progetto della cessione del quinto del prestito personale con, un, con una unit tecnica specializzata in questo prodotto. A capo di questa unit di gestione del quinto c'è il nostro collaboratore Mauro Scaccia mentre a capo della unit Mutui specializzata appunto nei Mutui c'è il nostro collaboratore e amministratore Alessandro Verdecchia. Il progetto principale della Toscano Mutui è la crescita delle risorse per dare un servizio capillare in tutto il territorio nazionale. Abbiamo implementato, oltre alle risorse, anche le due unit dedicate principalmente ai mutui e all'accessione del quinto e alla delega, prodotti estremamente complementari fra di loro, ma anche che vivono di vita propria. Attualmente il nostro team è composto di oltre 60 persone sparse in tutte le città dove è presente la Toscano e stiamo svolgendo un'attività di recruiting per implementare le nostre risorse e entro la fine dell'anno arriveremo a oltre 100 collaboratori e entro la fine del 2021 il nostro obiettivo è arrivare a oltre 200 collaboratori. La Toscano Muti è organizzata attraverso dei sistemi informatici, tramite il web, attraverso un CRM performanti e attraverso un sistema di comunicazione interno veloce e immediato che ha superato le email e le telefonate.